Pace e bene, cari fratelli e sorelle, bentrovati. Proseguiamo il nostro cammino nel Vangelo secondo Marco. Siamo a Cafarnao, nella casa, dove Gesù sta istruendo i suoi discepoli. Vi ricordo che i versetti che vanno dal 33 al 50 contengono degli insegnamenti che Gesù rivolge alla comunità. Potremmo dire che è un abbozzo della regola della comunità che Matteo amplierà al capitolo 18. Oggi vediamo la prima, Gesù che invita all'accoglienza. Giovanni è uno dei dodici che ha seguito Gesù sin dall'inizio. Con Pietro, Giacomo e Andrea, è il discepolo più giovane. È stato mandato in missione da Gesù e ha ricevuto l'autorità di scacciare spiriti impuri, di operare esorcismi. Giovanni vede uno che stava scacciando un demonio nel nome di Gesù, ma senza far parte della comunità, della Chiesa, e vorrebbe impedirglielo. Avendo ricevuto il mandato da Gesù, non tollera che qualcun altro possa infrangere il suo monopolio. Vedete? Fa parte della nostra natura umana, la necessità di mettere confini a un gruppo, a un territorio, a un'istituzione, di avere delle regole chiare. Sicuramente fatto in maniera sana aiuta a crescere nell'identità. Il problema è quando ci si chiude rigidamente e si fa dipendere la propria identità dai confini e ogni possibile variazione mette in crisi. Pensate ad esempio a chi va in tilt al minimo cambiamento di programma o che è bloccato nel «si è sempre fatto così». Giovanni, il discepolo più giovane, sente il bisogno di stabilire rigidamente i confini e vorrebbe prendersela con chi non è dei nostri. Cioè Giovanni, miei cari, è la voce chiara di quell'appartenenza rigida, dei confini netti e distinti. Potremmo dire che qui la tentazione è quell'egoismo di gruppo, quel senso di superiorità, nel quale ci si rinchiude per sentirsi i meglio. A livello di Chiesa intera, può essere la tentazione di pensare che lo Spirito Santo agisca solo nella Chiesa ed io, fuori, non operi nulla. A livello dei gruppi ecclesiali, cammini o movimenti, quello di sentirsi migliori degli altri, perché noi facciamo questo e gli altri non lo fanno, e diventare escludenti, non inclusivi. Nel piccolo è la tentazione di sentirsi meglio dell'altro perché faccio qualcosa di più, perché chissà cosa ho studiato. Insomma, è la tentazione del confronto e dell'esclusione in virtù di una presunta superiorità. Quindi, ripeto, si vede qui con chiarezza quell'egoismo di gruppo, quella meschina paura della concorrenza che spesso si maschera pure di fede ma che in realtà è una delle sue più profonde smentite. Potremmo dire che il discepolo puntiglioso e gretto mal sopporta che lo Spirito Santo soffi dove vuole, ne è invidioso, deve possedere lui il primato, si sente smentito e tradito. Ma non dovrebbe lo Spirito di Dio essere solo nelle nostre mani, così che appaia con chiarezza che noi ne siamo i portatori? E questo ha tantissime applicazioni, pensate! Ma come, io cammino da tanto, ho chiesto questa grazia a Dio e quello che neanche cammina gli è capitata a lui? Oppure, io sono qui da tanto tempo e invece uno nuovo che arriva già è così generoso e mi sembra più avanti di me, non è giusto? Ecco, capite? Paletti, nei quali ci siamo rinchiusi e incarcerati. Per crescere nell'identità, più che chiudere confini, a volte serve una revisione interna. Spesso i problemi interni vengono proiettati all'esterno. Spiego. Crearsi un nemico esterno a cui attribuire la colpa di tutto ciò che si soffre, del disagio interno che si ha, è un processo frequente, un meccanismo automatico e inconscio. È molto più faticoso e compromettente ammettere che qualcosa non va in me, a casa nostra, nella comunità. È meglio trovare il colpevole esterno da accusare per sentirmi sgravato dal dovere di mettermi in discussione. Per questo Gesù ci invita a rientrare in noi stessi e a vedere come va nel nostro cuore, nella comunità. Se c'è troppa rigidità, confini che escludono e non includono, qualcosa non sta funzionando, ci si sta chiudendo. L'amore di Dio è simboleggiato dalle sue braccia aperte sulla croce. Potremmo anche dire che in generale basterebbe guardare con un po' d'attenzione e renderci conto che anche fuori dalla Chiesa tanta gente fa del bene, a volte forse pure più di chi è nella Chiesa. Quindi Gesù, vedete, ci invita ad aprire i confini. Il criterio di Gesù non è esclusivo, è inclusivo, non è escludente ma accogliente. Non c'è bisogno di difendersi perché il bene può venire anche da chi è diverso da noi. E Dio può agire anche nel cuore di chi ancora non si è messo in cammino nella comunità, ma nella sua sincerità ne ha stima, rispetto, lo sta cercando e prima o poi alla comunità arriverà. Gesù infatti innanzitutto dice non glielo impedite. Quando c'è di mezzo il bene, il primo dovere è non impedirlo. Il secondo è alimentarlo e migliorarlo. San Beda diceva «Nessuno deve essere allontanato dal bene che in parte possiede, ma piuttosto deve essere invitato a ciò che ancora non possiede». San Paolo, addirittura citando nella lettera ai Filippesi alcuni predicatori non onesti, diceva «Purché in ogni maniera, per ipocrisia o per sincerità, Cristo sia annunciato». Poi si tratterà chiaro di togliere l'ipocrisia, ma intanto di non impedire l'annuncio perché Cristo sia conosciuto. Questa è una regola bellissima anche per il nostro quotidiano, anche nella vita di coppia, nell'educazione dei figli. Non si parte mai dal negativo, evidenziando ciò che non va, ciò che uno non riesce a fare, ma valorizzando il positivo. È lì che sei invogliato a fare un passo in più. Per via continuamente critica, accusatoria, nessuno migliora. È stimolando il bene ed è valorizzando il bene che uno compie che l'altro sarà invogliato ancora di più a farlo. Facciamo un paio di esempi simpatici. Il marito finalmente, dopo tanta esistenza della moglie, pittura casa. Le pareti sono pitturate, la moglie le guarda e le dice «sì, però quell'angolino avresti potuto farlo meglio». Ecco, ovviamente, e la prossima pittura ci vediamo nel 6000. O viceversa, la moglie che dopo tanto tempo fa la torta al marito, arriva la torta e il marito «eh, finalmente l'hai fatta, che è successo?» Ecco, se non gli arriva in faccia è una grazia. Oppure, non so, il figlio o la figlia si decidono a mettere a posto qualcosa o a fare una cosa in più. Beh, che è successo oggi? Beh, finalmente hai fatto il tuo dovere. Capite? Non si parte dal negativo, dal sottolineare sempre ciò che non va. Ci nasce il cuore. Si parte valorizzando il positivo, ringraziando per il bene fatto e stimolandolo ancora di più. Ecco, tante persone ancora non sono arrivate esplicitamente a camminare nella comunità credente, ma hanno una simpatia, una stima per il Signore. Noi dobbiamo aiutare queste persone a farne sempre più esperienza, a valorizzare il bene che fanno e a trovare il modo di includerle, non di escluderle, eh però tu non vai, tu non fai. Il bene si stimola. Chiediamo al Signore che ci aiuti a spalancare sempre più le porte del cuore della comunità, a chi è lontano, a chi ancora non è parte, e anche a chi abbiamo già accanto, amandoci gli uni gli altri come il Signore ci ama. Che Dio vi benedica pace e bene a tutti.